Benvenuti, buonasera, Maurizio Poli, o buongiorno a secondo l'orario che state vedendo questa puntata pilota che si chiama Salute Finanziaria, sono Maurizio Poli e conduco questo programma di educazione finanziaria. E ho il piacere per la prima puntata di avere ospite con me in studio, l'amico, posso dire l'amico perché mai ci conosciamo da anni, ma ho il piacere Averlo qua con me l'Avvocato Danilo Grifo. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie Maurizio buongiorno. per avermi invitato. Benvenuto Danilo, grazie, grazie a te. Il programma come vedi si chiama Salute Finanziaria e quale maggior opportunità di poter parlare della salute finanziaria anche delle imprese e degli imprenditori sul territorio di avere qui uno dei migliori esperti nel settore, nel settore legale per quanto riguarda la salute finanziaria delle imprese. Come stanno le imprese come salute finanziaria dal suo punto di vista Avvocato? Beh, è un momento inevitabilmente difficile, ma c'è un, un grande desiderio di, di uscire fuori dal momento di crisi e di superare questo momento storico che sta mettendo un po' a dura prova le aziende del nostro tessuto commerciale e imprenditoriale. Ma abbiamo delle buone speranze che le cose possano cambiare in futuro. Che siano migliori, perché ci stiamo trascinando questa crisi dal 2009, siamo nel 2019, a un passo dal 2020? Ormai sì. Oramai. Ormai sì, però... Mi preme ricordare, e ho l'onore di ricordare, di ospitare, qui vediamo qua davanti a noi questo strano simbolo, questo oggetto sul tavolino particolare che è molto ambito da professionisti, studi commercialisti, studi avvocati, insomma è un premio che viene dato all'eccellenza italiana nel settore dei professionisti. In questo caso a giugno del 2019 come studio RG Partners siete stati premiati dalle fonti tv cosa è successo certo. per essere stati premiati aver avuto questo ambitissimo premio? Beh, Noi non ce lo aspettavamo per la verità siamo stati contattati dalla redazione della, della, della struttura delle fonti che ci avevano riferito di essere in finale in questa, in questa nomination e evidentemente per, riteniamo per, per l'operato dell'anno trascorso che è, è stato comunque tutto a servizio delle imprese qualche cosa di buono evidentemente lo abbiamo fatto e siamo onorati di di avere avuto questa, questa riconoscenza, ma come dico sempre un premio non, eh, non è assolutamente nulla di, eh, di sostanzioso, è, il premio è, è, va dato più, più che altro ai nostri clienti che hanno con noi lottato e ci hanno dato la possibilità di aiutarli perché questa è la è la, è il privilegio migliore quello di servire il tessuto imprenditoriale napole, italiano, quindi dal, dal nord al sud, e, e quindi servire le piccole e medie imprese che fanno poi sostanzialmente il che sono il motore della, del, del nostro paese e della nostra economia, fondamentalmente. Giusto, è un premio di eccellenza, però eravate <coughs> in una lista di altri studi di avvocati in tutta Italia. E sì. è, è vero che i premi non, non devono essere una, una diciamo vantarsi mettersi queste medaglie, però il premio gratifica l'operato fin qui svolto. È piuttosto una conferma del fatto che magari stiamo lavorando benino e cerchiamo di lavorare sempre meglio per il futuro. Bene. Quindi il premio è stato dato, ma gli avvocati di targhe di avvocati Brescia Milano provincia in tutta Italia c'è pieno di targhe fuori con scritto avvocato. Certo. Ma ogni studio ha la sua specializzazione entra nel diritto italiano con le sue specialità e anche con delle soluzioni innovative per le imprese. Quindi voi siete stati premiati, torno al premio anche perché avete applicato e hanno studiato i vostri casi, quindi con sentenze, giusto? Con, anche, sì, anche, anche con sentenze, anche con articoli sui giornali specialistici, <ride> eccetera, ma con, perché avete salvato aziende che erano sull'orlo del baratro del fallimento Salvato imprenditori, le loro case, le loro situazioni anche dal punto di vista psicologico molto pesanti perché quando entri dentro questo, diciamo, questo turbinio di, di, di, di situazione l'avvocato si trasforma sì nell'aspetto tecnico ma anche dal punto di vista, e diventa il confidente, l'aspetto psicologico diventa è molto vero, importante. Questo È vero, questo è, questo vero? è verissimo. L'attività più importante che noi possiamo porre in essere nell'interesse delle aziende è quella di, eh, ed è poi quello del quale ci occupiamo costantemente, la ristrutturazione aziendale e la tutela del patrimonio dell'imprenditore. Eh, Cosa intende, att... avvocato? Un po' più alta la voce per piacere perché non ci sentono a casa, salutiamo, noi siamo anche sui social, salutiamo le persone... Cosa vuol dire tutela del patrimonio? Tutela del patrimonio vuol dire che l'imprenditore italiano che si mette in gioco è un imprenditore che sostanzialmente ancorché eh, potesse poi realizzare, potrà realizzare la sua compagine societaria sotto forma di società di capitali, quindi rischiando formalmente solo con il patrimonio della società, oggi come oggi è inevitabile che eh, le, gli imprenditori sono chiamati a prestare le proprie garanzie fiduciarie nei confronti delle banche. Quindi nel 99,9% dei casi un'impresa un che fallisce, dietro un'impresa che fallisce o che è in crisi, vi è il patrimonio di un imprenditore che sta garantendo personalmente. Per cui il ragionamento non è solo, l'obiettivo non è solo quello di salvare l'azienda e quindi di salvare posti di lavoro, perché molto spesso questo è, è possibile se si interviene in maniera oculata e soprattutto nel più breve tempo possibile, perché la tempestività è tutto. Ma un altro versante di questa crisi, l'effetto pernicioso che può, che può provocare questa crisi è la perdita del patrimonio dell'imprenditore che ha garantito e quindi ci troviamo spesso, sempre più spesso purtroppo di fronte a casi, a casi di imprenditori che hanno, che hanno dilapitato il loro patrimonio perché la loro azienda era in crisi anche fosse Avvocato, facciamo per chi ci sta ascoltando per rendere sempre più semplice in questo programma di salute finanziaria che è anche un programma di educazione finanziaria sì. un esempio, un caso pratico senza fare nomi ovviamente nella privacy ovviamente, è banalità mia detta ma lo diciamo anche per chi ci ascolta mi fa un piccolo case history, una piccola caso che lei può far vedere tra virgolette, a chi è a casa? Beh, Io potrei richiamare due esempi emblematici. Nel primo caso avevamo un'azienda, e poi questo fu anche oggetto di un, di un po' di commento della stampa nazionale all'epoca, era nel, agli inizi del 2019, non vorrei sbagliare, un'impresa del Trentino Alto Adige, che eh, in realtà aveva già subito un ricorso di fallimento, vi era già un'udienza prefallimentare fissata, ma in realtà vi erano i numeri all'interno della società, che era una società edile all'epoca anche di una, di, una certa, di una certa dimensione, vi erano i numeri per poter superare la crisi senza il fallimento. Per cui attraverso un meticoloso piano di ristrutturazione, poi noi facciamo una, una procedura particolare che come il concordato si chiama ristrutturazione aziendale, sempre in tribunale, una procedura concorsuale, attraverso questo, il ricorso a questo strumento noi riuscimmo a sviluppare, perché poi c'erano le due dirigenze e i numeri che davano questa sicurezza, riuscimmo a sviluppare un piano di ristrutturazione che ha dato la possibilità all'impresa di non fallire, ma soprattutto di non chiudere, perché superato il momento di crisi e ristrutturato il debito, ovviamente con delle falcidie che consentivano al creditore di avere, di avere quello che poteva avere nel più breve tempo possibile, ma soprattutto al debitore di poter respirare e andare avanti, oggi questa società è una società che lavora ancora, ha ultimato i lavori per i quali poi si era incespicata all'inizio e, e questo aveva creato, avevo creato la crisi, ma soprattutto è una società che non ha più licenziato, che non ha più chiuso i battenti, che continua a lavorare. Quindi una notizia molto positiva. Questa, questa è una notizia molto positiva. Fortunatamente casi del genere ne abbiamo avuti diversi nel corso del 2018 e del 2019. Forse questi casi hanno un po' giocato la loro parte per quanto riguarda la nostra partecipazione, poi la, la nostra onorificenza, eccetera, eccetera, che per noi è un grosso onore per carità. E invece un altro caso è il caso di, un, uh, di, un, uh, di una giovane coppia di imprenditori Poi tra l'altro dovrebbe, dovrebbe esserci proprio un articolo su Vero di gennaio Ah ovviamente. ecco, su Vero, che rivista? Vero, Vero, Vero, Vero di gennaio e Poi un giornale di gossip sostanzialmente esatto. Però, però uh, fa anche cronaca rosa e questa potrebbe essere una cronaca rosa va ah, bene, una è cosa una cosa positiva È una cosa a lieto fine Per cui uh, si tratta del caso di due giovani imprenditori che noi abbiamo conosciuto, sono rivolte a noi quando eh, l'azienda era già cessata, quindi c'erano già state le, i pignoramenti e quant'altro, però attraverso una procedura di sovraindebitamento sul patrimonio personale del, del debitore, e vi è sta, quindi l'imprenditore che aveva dato le garanzie, vi è stata la possibilità di liberarlo per circa 400 mila euro, e adesso è una giovane coppia di imprenditori che può riprogrammare il futuro e continuare a vivere. Quindi mi sta dicendo che all'interno delle pieghe del diritto italiano, soprattutto quando riguarda il diritto commerciale, voi avete trovato delle soluzioni innovative, delle tecniche innovative? No, no, ma in realtà non è è innovativo, no, no. Cioè noi non abbiamo trovato nulla, nulla, perché basta leggere la legge. Ah, bisogna leggere. Eh, bisogna leggere. Questo è un, è un passaggio fondamentale per ogni professionista. No, eh, esiste nel non nostro... Non è un passaggio... Indifferente questo qui. Non è assolutamente un passaggio differente. differente Perché molti non mi leggono le cose esatto. e fanno la differenza Però il professionista dovrebbe per antonomasia studiare Studiare e leggere Esattamente Perché questa parola professionista a volte la trovo anche un po' abusata Ma andiamo avanti Ipsidixit Esatto. Eh, per quanto riguarda eh, gli strumenti a disposizione dei, credi, dei debitori, eh, beh, eh, noi non inventiamo nulla, eh, come dicevo basta, basta leggere la norma, esiste una legge già dal 2012, è la legge sul sovraindebitamento, che è il, lo strumento formidabile, eh, più, più performante in questo, in questo settore, che consente al debitore che non ha la possibilità di pagare tutti i debiti che involontariamente ha accumulato, ha la possibilità di esdebitarsi pagando quello, in maniera molto sintetica, quello sì. che può con quello che ha, ma poi dopo ritornare ad essere un soggetto produttivo all'interno della società. Quindi io con quello che ho posso andare a eh, farmi un nuovo vestito imprenditoriale, chiamiamolo così, e ripartire. Sovra... Vedi, il sovraindebitamento è uguale alla procedura di concordato per, per le aziende, aziende, solo che è stata parametrata sulle persone fisiche, perché prima l'azienda poteva fallire e poi dopo chiudeva e quei debiti o si recuperavano oppure no, sulla persona fisica questo non poteva accadere, quindi certo. la persona poteva maturare sulle proprie spalle un debito che di anno in anno sarebbe cresciuto senza la possibilità di venirne mai fuori, questo significa sostanzialmente per un debitore diventare un debitore professionista a vita e non c'è più scampo non c'è scampo per il sistema perché vuol dire che dopo quell'imprenditore quel debitore non dichiarerà mai più quello che incassa, cercherà di lavorare a nero e cercherà di campare nel sottobosco eh, certo, imprenditoriale imprenditoriale e dell'economia non questo più alla luce del sole non più alla luce del sole quindi questo è uno strumento che consente di ritornare a vivere ma soprattutto di ritornare ad essere un soggetto ufficiale e produttivo della società REG and Partners quindi è il nome del, è il nome del suo studio, studio. Quindi non c'è solo lei, però devo confessare a chi si sta ascoltando che l'avvocato Danilo lo conoscevo con i capelli più corvini. Ultimamente lo trovo con qualche macchia grigia. Ah, avvocato, eh, la pressione c'è. Adesso io ho, ho fatto una battuta, ma l'avvocato è sottoposto a una pressione non indifferente. Ma c'è un rimedio. C'è un rimedio? La tintura. La tintura, brevissimo, cosa che io non posso fare. Ma andando oltre avvocato, abbiamo visto che l'aspetto, la specializzazione del suo studio in diritto commerciale, ma soprattutto per la tutela dell'imprenditore, del suo patrimonio e della persona fisica. Possiamo fare un check up, abbiamo qualche minuto avvocato, dobbiamo concludere, sì. abbiamo questi due minuti, voglio. ma si può fare qualcosa prima, un'analisi prima? Cioè l'avvocato può intervenire prima dando delle indicazioni? Noi abbiamo sviluppato, e poi questo fu ripreso anche, fu uno dei motivi poi della, credo uno dei motivi della nostra premiazione, all'epoca ehm, abbiamo sviluppato un modello di assistenza che chiamiamo CLI, cioè consulenza legale integrata. Eh, noi cerchiamo di assistere eh, l'imprenditore nel tempo ordinario con un'assistenza appunto continua e giornaliera. Quando questo va fatto anche sull'impresa sana si evita la crisi, si può evitare la crisi. Quando questo viene fatto sull'impresa già in crisi, dà però uno strumento ci dà la possibilità anche come professionisti di strutturare un percorso che sia organico, che sia organizzato e che sia composto dall'intervento di diversi professionisti, per questo lo studio si chiama RG Partners, perché vi sono anche dei partners come dei commercialisti, dei periti e quant'altro, e quindi fornire un'assistenza globale per dipartimenti, multispecialistica, multi ma soprattutto costante nel tempo. Se si riesce a fare questo, l'80% dei problemi che noi riscontriamo nelle aziende che, e si rivolgono a noi quando oramai la situazione è già nella fase patologica, potrebbero essere evitati con una buona fase fisiologica. Quindi, Quindi noi diciamo che, in questo momento che ci rimane, prima di salutarci, che è bene consultare il legale prima, deve essere il mio partner nella mia attività imprenditoriale. Assolutamente sì. Meglio, il famoso detto che dicevano, prevenire che curare dopo. Curiamo anche dopo, Avvocato, certo che curiamo anche dopo. Se riusciamo a prevenire. Se riusciamo pandemia. a prevenire è anche meglio. Quindi la tutela patrimoniale, la protezione del patrimonio, del patrimonio imprenditoriale, dei lavoratori che collaborano con l'imprenditore, come è successo con l'interessante inter azienda edile di Bolzano, che non ha licenziato, ma ha mantenuto sul tessuto territoriale l'imprenditorialità e la loro esperienza. Quindi cioè... io volevo ringraziare la presenza nella prima puntata che abbiamo l'onore di aver avuto con me l'avvocato Danilo Griffo nella puntata salute finanziaria ed educazione finanziaria e ricordiamoci sempre che prevenire è meglio che curare alla prossima puntata e arrivederci a presto arrivederci